ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani io sono una coach spirituale e un insegnante eh, di connessioni angeliche e di guarigione con le nuove frequenze di luce con l'arcangelo michele in questo video ti parlerò del mio prossimo seminario dal vivo in presenza avrai la possibilità di scegliere se partecipare al seminario di due giorni sul percorso completo di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce oppure ben 4 giorni, ok? Dove imparerai anche la connessione al sé superiore permettimi di spiegarti di che cosa si tratta nello specifico la guarigione con le nuove frequenze di luce è una forma di riequilibrio energetico che comprende tutte le energie di guarigione fino ad oggi conosciute ma si espande in un nuovo livello chiamato dalla scienza luce ed informazione questo nuovo livello di guarigione aiuta a portare equilibrio in tutti i livelli fisico mentale emozionale e spirituale laddove la tua anima sceglierà per te, non può essere garantita alcun tipo di guarigione in quanto arriverà a te ciò che è giusto per te e per il tuo massimo bene queste nuove frequenze di luce aiutano a riconnetterci con la nostra anima, con la nostra vera essenza e col nostro scopo divino, in quanto energeticamente parlando eh, ci riportano nella direzione dell'anima, nella direzione più giusta per noi e per il nostro massimo bene. In questi due giorni, imparerai nei due giorni, nel weekend, sarà comunque un percorso completo in quanto riguarda L'intera formazione sulla guarigione energetica con le nuove frequenze di luce. Imparerai la guarigione in presenza, la guarigione col tocco, l'autoguarigione. La guarigione a distanza la guarigione con la foto la guarigione multipla la guarigione con lo sguardo la guarigione di liberazione quindi saranno molteplici gli aspetti della guarigione che imparerai in questo percorso di due giorni un percorso intenso dove si farà tantissima esperienza con le frequenze ci sarà un aspetto diciamo eh, importante da comprendere sulla propria sulla liberazione sul radicamento e sulla purificazione eh, saranno trasmessi tutti gli insegnamenti che io stessa ho ricevuto dall'arcangelo michele quindi questo lavoro è un lavoro molto molto Potente, si ripeto: ci sarà l'aspetto dell'insegnamento eh, verbalizzato per così dire, le frequenze vengono anche trasmesse attraverso le parole. Ma si lavorerà tantissimo nei lettini da massaggio. Quindi sarai tu a facilitare la guarigione sugli altri e saranno gli altri a facilitare la guarigione su di te. Quindi vi sarà un interscambio di luce e di amore tra te e le altre persone te le frequenze quindi eh, veramente sarà un'esperienza straordinaria e meravigliosa se ti senti chiamato se ti senti chiamata a voler, fa a voler fare questo tipo di esperienza eh, io credo di che è molto importante seguire il proprio sentire seguire la propria anima e l'anima che ci guida nella direzione più giusta per noi per il nostro massimo bene volevo anche informarti che alla fine di questo percorso di due giorni verrà anche Rilasciato un attestato di formazione da parte dell'associazione Connessioni Angeliche. Ma se tu sei pronto, se tu sei pronta a un livello superiore, un livello successivo al percorso di guarigione di due giorni, potrai anche accedere al percorso di. Connessione al sé superiore. Cos'è la connessione al sé superiore? Consiste in una tecnica molto potente che è stata eh, da me eh, modificata e canalizzata eh, quando già praticavo un altro tipo di modalità. L'Arcangelo Michele mi ha trasmesso la connessione al sé superiore, ossia la riattivazione non solo dei meridiani e delle linee assiattonali del corpo ma anche eh, de, scusate forse l'ho già detto dei chakra ok a partire dal dodicesimo chakra dove è presente il nostro sé superiore fino al primo chakra per radicare la nostra energia fino al centro della madre terra in un interscambio di luce e di amore quindi questa tecnica questa modalità verrà um, verrà um, come dire facilitata attraverso l'utilizzo delle nuove frequenze di luce quindi per poter accedere a questo nuovo livello di guarigione è importante aver già partecipato al seminario di guarigione con le nuove frequenze o nel il sabato e la domenica oppure chi ha già partecipato al mio seminario in precedenza anche online anche il percorso di coaching di due mesi eh, assolutamente potrai partecipare al percorso di connessione al sé superiore di due giorni requisito fondamentale ricevere la tua connessione al sé superiore personale avrai la possibilità di ricevere questa connessione nel weekend del sabato e della domenica durante il seminario di guarigione naturale nelle pause, direttamente da me o da un, mio, da un membro del mio team. Io credo che se ti senti chiamato e chiamato in questa direzione, non esitare a contattarmi. Io ti saluto, un bacione a presto, ciao ciao!